Vediamo insieme come condividere in una classe Classroom il link a un documento che si trova nel nostro Google Drive. Una volta effettuato l'accesso con le nostre credenziali Galilei Didattica andiamo su Drive e andiamo a cercare tra i nostri file quelli, quello che intendiamo condividere prendiamo ad esempio questo file non abbiamo neanche bisogno di aprirlo in realtà vediamo un'anteprima sulla destra e abbiamo qui in alto tutto ciò che ci serve a noi occorre il pulsante ottieni link questo che sembra vagamente una piccola catena facendo clic su questo si trova eh, già evidenziato un indirizzo che noi possiamo copiare direttamente se vogliamo essere più sicuri delle mh, autorizzazioni che diamo alle persone con cui stiamo condividendo andiamo su impostazioni di condivisione e ancora su ottieni link condivisibile e qui vediamo quali impostazioni stiamo dando se dobbiamo dare il permesso alle persone che visualizzano il file anche di modificarlo qui dobbiamo cambiare perché automaticamente compare può visualizzare cioè le persone possono vedere il file ma non possono apportare modifiche l'altra possibilità è può commentare e l'altra ancora può modificare nel caso di compiti svolti a casa l'ideale è lasciare su può commentare in modo che l'insegnante possa dare la sua diciamo indicazione per migliorare il testo a questo punto si copia tutto l'indirizzo e si va su classroom nell'aula in cui bisogna inserire Il materiale se la richiesta dell'insegnante è di inserire il link in un commento come risposta ad un compito bisogna andare sui commenti e dove c'è aggiungi commento andare a incollare il link poi si pubblica ed ecco che è pronto il link al file da condividere se invece si intende condividere con un gruppo di persone con tutti gli studenti con tutti i colleghi il file allora è meglio fare un post dedicato che dà più visibilità al materiale con il pulsante più crea annuncio e anche in questo caso si va ad incollare e poi in seguito si pubblica. Questo è il sistema più veloce per condividere il link a un file Google. Esistono anche metodi più precisi ma questo è comunque abbastanza efficace.